Nella sintesi possiamo visualizzare l'analisi divisa in due blocchi. Nella parte alta visualizziamo i filtri che ci daranno la possibilità di entrare sempre di più all'interno dei dati, avere sempre una visione più precisa. E sotto visualizziamo proprio i dati dell'analisi, quelli che abbiamo elaborato. Quindi in questo caso l'analisi è suddivisa in due settori, per cui due grosse tipologie. All'interno di ogni tipologia abbiamo cinque macro categorie e di queste macro categorie possiamo visualizzare lo stock dell'ultima settimana, che in questo caso di riferimento è stata presa la settimana 52 del 2011. Per cui abbiamo stock, sell out e sell in. E la stock rotation della settimana, per cui stock diviso sell out. Cosa vuol dire? Che se manteniamo le stesse performance di sellout e lo stesso stock, in questo caso abbiamo 17 settimane di disponibilità, okay? prima di andare in rottura di stock. Poi abbiamo gli stessi dati della settimana precedente e dati ancora di due settimane precedente. In più gli ultimi tre mesi di sell out e i dati di magazzino. Questi valori possono essere espressi in quantità, come in questo caso, o anche eh, in fatturato. Sotto visualizziamo tre grafici. Okay, in questo caso abbiamo il grafico totale, il totale del settore 1 e il totale del settore 2. Per darti un esempio di come puoi entrare nel dettaglio, possiamo visualizzare le stesse informazioni, magari per una singola Catena, in questo caso nominata Catena Retail 02. Nel tuo caso avrà effettivamente un nome di una catena retailer nel mercato. Come vedete i dati sono completamente cambiati e anche i grafici. E già avere questa panoramica per cui tutte le tue informazioni di distributori, retailer, partner online Tutte insieme è già un punto fondamentale per visualizzare i dati, cioè di quanto stock effettivamente c'è nel mercato dei tuoi prodotti e quali sono le performance di vendita, qual è il sell-in per cui quali, quante sono le quantità che le settimane successive andranno a stock e poi se metto tutto capire anche di questi prodotti quante ne ho a magazzino centrale?